di Alexa, sai parlare il corsivo? Alexa, sai parlare il corsivo? Ma certo, ah mio, ho studiato e ora e sono tra i migliori. Allora, seguo tutte le lezioni di corsivo non vedo l'ora, vedi la prossima verifica, bene e eh, te la papessa 18. Ma? Mi 95 TV bastando.